La legge istitutiva della legalizzazione dell'interruzione di gravidanza nel nostro paese, la legge 194, dice molto chiaramente come la responsabilità operativa dell'applicazione della legge è competenza delle regioni, cioè le regioni hanno il compito di applicare la legge. Su 100.000 abitanti noi eh, possiamo stimare essere presenti circa un quarto di donne in età feconda, quindi 25.000 eh, donne in età feconda. Assumendo un tasso di abortività, prendiamo tra i valori più alti registrati negli ultimi anni nel nostro paese, attorno a 10 interruzioni di gravidanza per 1.000 donne in età feconda in un anno, questo significa che noi dobbiamo aspettarci in un distretto di 100.000 abitanti in un anno circa 250 interruzioni volontarie di gravidanza il che significa, eh, considerando eh, 50 settimane lavorative in un anno, significa 5 interruzioni di gravidanza in una settimana 10 interruzioni di gravidanza in 15 giorni e forse il tempo unitario di 15 giorni è il tempo più utile tenendo anche conto della settimana di attesa dal momento in cui viene redatto il documento e il tempo minimo in cui poi dopo si può effettuare l'interruzione di gravidanza. Bene, questo significa che 10 interruzioni di gravidanza potrebbero essere fatte tenendo conto delle caratteristiche dell'interruzione di gravidanza per settimana gestazionale. Il 20%, quindi circa 2, potrebbero essere effettuate con l'approccio farmacologico e questo potrebbe avvenire veramente in qualunque luogo anche in un consultore familiare anzi io dico che sarebbe auspicabile perché a quel punto la relazione sarebbe la relazione ricca delle competenze consultoriali che sono competenze straordinariamente efficaci sia per verificare se quella decisione della donna è una decisione autonoma e non, non ci siano momenti di costrizione, sia per sostenere la donna per eh, assumere, per eh, com condividere eh, em, competenze di eh, migliore controllo sulla propria fecondità con i metodi della proiezione responsabile. L'idealmente magari si può scegliere un consultorio sui vari presenti in cui c'è una persona, un ginecologo, una ginecologa eh, adeguatamente formati anche se c'è da dire che in Canada eh, ultima pubblicazione internazionale ha messo in evidenza come la eh, eh, gestione della interruzione di evidenza farmacologica da parte delle ostetriche è altrettanto valida in termini di efficacia e di sicurezza quella fatta dei ginecologi, tenendo conto delle caratteristiche dell'intervento effettivamente non c'è nessuna ragione perché questo non possa accadere, ma comunque voglio dire o in sede ambulatoriale o in sede consultoriale questa attività senza, si può fare senza bisogno di particolari coinvolgimenti di infrastrutture e strutture, quindi senza particolari costi, se non il costo del del personale impiegato. Le altre, un altro 70% di interventi dovrebbe essere fatto in anestesia locale perché sono, questa è l'indicazione delle raccomandazioni internazionali sia per quanto attiene all'efficacia eh, sia per quanto attiene soprattutto alla sicurezza, cioè a maggiore tutela della salute della donna. L'anestesia locale è sicuramente maggiormente tutelante la salute della donna e come si può ben comprendere, se l'anestesia locale viene effettuata in modo eh, adeguato, come appunto raccomandato, seguendo le procedure e i tempi necessari, che non sono tempi biblici ma sono tempi veramente eh, ragionevolissimi, eh, ragionevolissimi eh, e noi possiamo appunto eh, effettuare queste interruzioni di gravidanza a livello molto delocalizzato, a livello anche ambulatoriale, eh, perché appunto non richiedono strutture come il, la, la camera operatoria, non richiedono personale aggiuntivo come per esempio gli anestesisti che peraltro possono fare anche obiezioni di coscienza, quindi aumentare il tema, il problema, eh, la, la questione posta dall'obiezione eh, di coscienza. E poi possiamo immaginare che l'ultimo eh, eh, 10% potrebbe essere effettuato in anestesia generale, quindi stiamo parlando di un intervento ogni 15 giorni, che potrebbe essere questo sì riservato a strutture di terzo livello dove esiste una camera operatoria e dove è possibile quindi gestire. Ecco. E io sono convinto che non sia accettabile che, eh, stante una legge dello Stato, chi ha la responsabilità politica, amministrativa e gestionale non si senta in dovere di garantire il servizio. Cioè, io sono convinto che potrebbero essere anche accusati di interruzione di pubblico servizio perché la legge questo lo dice in modo assolutamente chiaro. Eh, non è ragionevole a mio parere sostenere eh, che Mediamente in Italia il, il numero di non obiettori è sufficiente per fare tutte le interruzioni di gravidanza che si fanno in Italia perché il problema della congruità tra risorsa disponibile e risorsa necessaria deve essere necessariamente valutata a livello locale perché è a livello locale che le persone si muovono e se noi non garantiamo questa accessibilità ai servizi da parte delle donne il rischio è quello di favorire l'interruzione di gravidanza eh, non eh, sicura. Cura e questo può comportare dei maggiori rischi per la salute della donna.